Bentrovati alle previsioni meteorologiche di lunedì 20 luglio 2020, giornata influenzata dal ciclone balcanico prodotto dall'incontro delle correnti rivolte al Mediterraneo. In principio di giornata è atteso cielo sereno su tutta la penisola, così come nello sviluppo del giorno all'infuori di esigui rovesci previsti nell'Udinese. È previsto che tali condensazioni seguano l'andamento antiorario della pressione balcanica, trasferendosi nella seconda metà della giornata sulla regione tirolese, pur non producendo nessun previsto rovescio. L'incidente azione delle pressioni potrebbe poi accumulare nelle ore di buio consistenti coperture sulle massime vette alpine, trascurando la rimanente superficie del paese, con sole e probabili eccezioni nelle insenature venete e Livorno-Savonese venti è ancora in direzione pressoché variabile, sebbene si preveda il proseguimento delle correnti in taglio alla Sardegna e consistenti accelerazioni da tramontana sul Golfo Salentino e nello Stretto Messinese. L'attività marittima versse invece in stato di controtendenza rispetto alle giornate precedenti, mostrando attenuazioni nei settori occidentali a scapito delle acque ad est della penisola. Rimane mediamente mosso invece il canale afro-europeo ed il Tirreno centro-orientale e sebbene sia prevista lieve intensità nell'Oionio meridionale, si fa avviso di isolati temporali a coloro che intendano solcare tali acque. Le temperature massime segnano risalita o stabilità, eccetto che per una consistente variazione inversa nel Golfo Campano. Minime in rilevato aumento nelle regioni prossime al ciclone di nord-est e nel golfo genovese. Oltre che in rilevante diminuzione nella Toscana e sui colli Lucani e Perugini. Saluti in conclusione con l'augurio di buona giornata.